Oggi cosa vogliono i clienti? Sicurezza ed evitare appuntamenti inutili. Noi come possiamo fare per dargli tutto ciò? Partiamo da chi vende casa chi vende casa vorrà una valutazione basata su fatti concreti quindi una ricerca di mercato un'analisi del compravenduto in zona per stabilire il miglior prezzo possibile poi sarà importante mettere nelle migliori condizioni l'immobile quindi video virtual tour e promozione sui principali canali pubblicitari come google facebook Instagram e in ultimo un'attenzione ancora più forte a una prequalifica dell'acquirente per portare in casa del cliente solo le persone realmente interessate. Contestualmente per l'acquirente sarà importante ascoltare molto bene le sue esigenze e capire i suoi bisogni, fare degli appuntamenti magari in video dove proporgli una serie di immobili e lì fare naturalmente una scrematura di ciò che è di suo interesse per poi portarlo a fare l'appuntamento vendita, un appuntamento di vendita che sarà ancora più concreto ed efficace. In questo modo effettueremo una compravendita attenta, veloce e con contatti fisici più ridotti. Questo oggi è veramente importante. Io resto produttivo.